anni fa ce l'avevamo lasciati con la strada dell'infezione del World Wide Web però prima di iniziare piccola parentesi come vedete non sono a casa ma sono una camera di hotel perché oggi ho guidato circa 300 miglia che sarebbero l'equivalente di 500 km. se ho fatto bene i conti sono molto stanco sono tutto strano però non mi manca la voglia di fare video. Parentesi fatta e proseguiamo Tim Berners-Lee insieme al suo collega Robert Calliou crearono il primo browser che da prima si chiamava World Wide Web poi fu rinominato in Nexus. Tim, insieme a un altro suo collega, Jean-François Groff, spero l'ho pronunciato bene, che anche lui collaborò a creare il primo web browser, presero tutte le componenti principali del primo browser, cioè Nexus, per creare una libreria, che tra l'altro tuttora esiste, che si chiama Libwww. Tale libreria fu rilasciata nel 1992 per dare la possibilità agli altri sviluppatori di creare altri browser o comunque di essere coinvolti nella nascita di questa nuova invenzione, ovvero il World Wide Web. Questa cosa funzionò benissimo perché a partire dal 1993 spuntavano nuovi browser, sia con un'interfaccia visuale, quindi un'interfaccia grafica con il bottone e tutto quanto, ma anche quella linea di comando. E i nuovi browser iniziavano a spuntare veramente come i funghi. Tuttavia, Insieme a tutto questo groviglio di browser che spuntavano, ce ne fu uno in particolare che passò alla storia, chiamato Mosaic, sviluppato dalla National Center for Supercomputer Applications, abbreviato NCSA. Ora, visto che c'era una vasta gamma di scelta, quale fu la cosa che rese Mosaic il miglior browser all'epoca? Ovviamente lo vediamo dopo la sigla. In questo nuovo video di FK Storia, io sono Valerio Pomer Solito e oggi vi porto l'incredibile storia delle guerre del browser. Ma prima di cominciare, se siete nuovi o di ritorno in questo canale, non dimenticate di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina. Così non solo voi rimanete sempre aggiornati sui nuovi contenuti che porto, ma se volete, seguitemi su Instagram, qui c'è il mio tag, due fate anticipazione di video che poi alla fine porto su questo canale e anche altre robe della mia vita privata. E adesso non perdiamoci in chiacchiere e continuiamo con la guerra del browser. Quale fu la cosa? che rese mosaic che lo rendevano migliore degli altri attenzione perché ci troviamo all'inizio degli anni 90 molte delle cose che adesso andrò ad elencare sembreranno scontate ma all'epoca non lo erano quindi adesso vado a leggere esattamente quali erano queste caratteristiche dunque avevano un'interfaccia grafica intuitiva era multipiattaforma Semplicità dell'installazione, che come vi dicevo non era ovvio all'epoca, supporto di più protocolli, quindi non solo HTTP ma anche per esempio FTP, fu il primo a mostrare immagini in linea col testo. Ora, questa cosa di mostrare immagini in linea col testo può sembrare una cosa ovvia, perché è quello che vediamo ogni giorno, ma all'epoca i browser, incluso Mosaic, mostravano le immagini a parte, in una finestra a parte, non all'interno della stessa pagina web. Ora, con l'avvento di Mosaic, inizia da lì a poco la guerra del browser, o meglio, la prima guerra del browser, perché, se avete letto il titolo, questo video si chiama Le Guerre dei browser, perché ce ne sono state due. Un po' come le guerre mondiali. Che cazzo. Andiamo a vedere come si è evoluta la storia. Fu grazie infatti a Mosaic che il World Wide Web prese piede in brevissimo tempo. Spoiler alert, Mosaic fu sviluppato fino al 1997, quindi non durò molto. Però in quegli anni successe di tutto. E la sua morte, se così la possiamo definire, la dovete un po' vedere come se fosse l'assassinio dell'Arciduca Francesco Ferdinando. Che come voi ben sapete, questo diede la scintilla alla Prima Guerra Mondiale. Dunque, chi uccise Mosaic? Abbiamo un nome e un cognome, Mark Andersen. Mark Anderson fu uno dei sviluppatori appunto di Mosaic. E voi pensate, l'ha sviluppato e l'ha ucciso? Aspettate. Lui appunto lavorava per la NCSA. A un certo punto incontrò James Clark, fondatore della Silicon Graphics, che vedendo il potenziale di Mosaic gli disse una cosa molto semplice. Perché non fondiamo un'azienda insieme e sviluppiamo un altro browser? E infatti fu quello che fecero. Insieme fondarono la Mosaic Communications corporation, che non aveva nulla a che fare con il browser sviluppato dalla NCSA. Quello che loro fecero, nella loro prima versione fu quella di prendere la libreria LibWWW, l'interfaccia di Mosaic e le messo insieme. Vorrei precisare che loro non copiarono il codice, almeno penso, ma semplicemente furono in grado di replicarla, anche perché Mark Anderson ci aveva lavorato. All'Università dell'Illinois dove aveva la sete, NCSA. Non piacque questa cosa. E minacciarono di prendere proprietamenti legale. Quindi loro cosa fecero? Onde evitare problemi legali, hanno rinominato sia l'azienda che il browser. L'azienda si chiamò Netscape Communications e il browser si chiamò semplicemente Netscape Navigator. La prima versione di Netscape fu rilasciata nel 94. E già nel 95 diventò il browser di punta. Netscape fu fondamentalmente quello che uccise Mosaic. Nonostante che entrambi furono creati dalla stessa persona. Tuttavia... Come voi ben sapete, nessun impero è immortale. E infatti nel 95 scoppiò letteralmente la prima guerra del browser. Ora, per essere una guerra del browser dobbiamo avere due parti. Qual era la, la controparte che si opponeva a Netscape? Si opponeva a Netscape, Intrate Explorer. Dunque, come tutte le guerre, c'è bisogno di un campo di battaglia. E dove si combatte questa guerra? La guerra fu combattuta su due fronti. Dal fronte dell'innovazione e dal fronte giuridico, quindi in tribunale. Netscape era sempre pronta a sviluppare nuove tecnologie, tipo Javascript, che all'epoca non c'era. Ci fu un periodo comunque credo di 2-3 anni che Netscape sviluppava roba nuova e Microsoft insegueva loro. Ora, nel 97 ci fu un grosso evento. Fu rilasciato Internet Explorer 4. E cosa fecero quei buon temponi della Microsoft, fece un logo di Internet Explorer, quindi quella è alto a 10 piedi, che se ho fatto bene i conti dovrebbe essere intorno ai 3 metri e io lo misero nel giardinetto che ci stava nella sede di Netscape scrivendo anche un bigliettino dal team di Internet Explorer vi vogliamo bene questa cosa che la fece ovviamente durante la notte quindi quando il giorno dopo i dipendenti di Netscape andarono a lavorare trovarono questa cosa enorme sì, si sono arrabbiati. Cosa hanno fatto? Prima di tutto, ovviamente, hanno scassato il logo, ce l'hanno fatto cadere. Sono andati su, hanno preso la loro mascotte, che è questo dinosauro che si chiama Mozilla, e glielo misero di sopra, a mo' di sfregio. Internet Explorer, a partire da Windows 95, che poi non si trovava direttamente nella prima versione di, di Windows 95, ma se non ricordo male è un upgrade. Però, per semplicità, diciamo con l'avvento di Windows 95, quando le persone compravano il sistema operativo si trovavano in Internet Explorer e all'epoca era un periodo in cui i programmi si acquistavano quindi le persone dicevano perché devo acquistare Netscape se già ho Internet Explorer all'epoca Internet Explorer non era buggato come adesso ma su questo ci arriveremo ora nonostante che comunque le persone si trovavano in Internet Explorer su Windows 95 non è che tutti appena usciti Windows 95 passarono Windows 95 però comunque ci fu un lungo periodo di transizione e comunque Netscape in realtà non perse mercato o comunque non lo perse nell'immediato tuttavia Microsoft continuava a sviluppare Windows e Windows come sistema operativo iniziò a trovarsi sul circa il 90% dei computer, diciamo desktop cioè quelli per l'utente medio e quindi i mob si trovavano con Internet Explorer. A partire dal 97, Netscape iniziò a perdere una grossa fetta di mercato col fatto che le persone non se lo compravano. Il caso arrivò in tribunale nel distretto della Colombia. Gli Stati Uniti d'America contro Microsoft Corporation. Quindi questa è una causa penale. Per quale motivo? Per aver violato la legge sull'antitrust. L'accusa era poiché Microsoft deteneva una posizione di monopolio e non permetteva né ai produttori di computer e né agli utenti di disinstallare programmi che già erano all'interno del sistema operativo, quale Net Explorer, impediva l'uso di altri programmi, quale Netscape per esempio. Il caso iniziò nel 98 e si concluse un anno dopo, Microsoft perse. Tuttavia, come succede in questi casi, Microsoft si appellò e vinse l'appello. Durante lo svolgimento del processo. Netscape venne acquistata da America Online per la modica cifra di 4 miliardi di dollari e questo è stato uno degli acquisti più sbagliati della storia Tuttavia, il declino di Netscape non era solamente da imputare al fatto che Internet Explorer si trovava già su Windows ma era anche da imputare ad altri fattori era diventato instabile buggato e non era più quella certezza che una volta le persone si affidavano e quindi perché comprasse un prodotto buggato? Prima di scattare i sviluppatori di Netscape fecero quello che io definisco il candle del cigno, ovvero preso una buona parte del codice sorgente di Netscape e lo lasciarono alla comunità. E infatti la comunità si mosse, sviluppando poco dopo un browser che si chiama Mozilla, che infatti il nome deriva dalla mascotte di cui vi parlavo prima. Nel 2001 la prima guerra del browser finì. Vincitore Internet Explorer. Ma la pace non durò a lungo. E come vi dicevo poco fa, Nessun impero è immortale, perché infatti nel 2004 iniziò la seconda guerra dei browser. Come tutte le guerre, ci sono due fazioni. Da l'ora abbiamo un Internet Explorer che aveva sgominato tutto il mercato. Chi c'era dall'altra parte? C'era Mozilla? Non proprio. Perché uno dei problemi di Mozilla era semplicemente una cozzaglia di roba che proveniva da Netscape. E se già quello era buggato, eh, Mozilla non godeva di buona salute. E allora cosa fecero? Altri sviluppatori, sempre della comunità, Presero solamente quello che c'era di buono in Mozilla, quindi quello che c'era di buono in Netscape, e ne fecero un nuovo browser. Lo chiamarono Phoenix, che significa Fenice, perché la Fenice è quell'uccello che rinasce dalle proprie ceneri. Ma Phoenix era già utilizzato da un'altra azienda, e quindi lo rinominarono in Firebird. Ma anche Firebird era utilizzato da un'altra azienda, e quindi come lo chiamarono? Firefox. Scusate, stavo dimenticando. Quindi quello che c'è di buono in Netscape andò a finire dentro Firefox e ben presto prese una buona fetta di mercato. Anche in questo caso si giocò sul piano dell'innovazione e tale le cose che portarono insieme a una miriade di altre funzionalità è la presenza delle tab. Lo so che oggi diamo per scontato, ma nei browser vecchi, come in Net Explorer, quando tu devi aprire una nuova pagina si apriva una nuova finestra. E non era difficile trovarsi con decine di finestre aperte, ed era poi difficile da gestire. Internet Explorer iniziò a perdere coppie perché diventò a essere famoso, per lo stesso motivo per cui a oggi lo ricordiamo. Era vagabondissimo, lentissimo, e infatti su Internet ci sono tuttora questo genere di meme che vedete a schermo. Tuttavia, in questa seconda guerra del browser, non era solamente combattuta da Microsoft contro la comunità di Firefox, ma ci fu anche un altro contendente. Era una sorta di Royal Rumble. Chi era questo terzo contendente? Prima di introdurlo, dobbiamo fare un passo indietro. Per Linux, nel 96 fu rilasciato un browser chiamato Conqueror. Conqueror venne rilasciato quando c'era la prima guerra del browser, però non preso ruolo fondamentale in quegli anni caldi. Questo perché, essendo lasciato per Linux, aveva una piccola nicchia di mercato, quindi non, diciamo, competeva. Tuttavia. Conqueror perché è importante? C'entra perché l'ha fatto estremamente bene, anzi è fatto tuttora estremamente bene e siccome era open source, chi ne vide il potenziale? Apple e infatti Apple prese il meglio di Conqueror per sviluppare il proprio browser Safari quello che c'è tuttora sui Mac o sugli iPhone ma Safari non è diciamo il terzo contendente della guerra del browser, anche se comunque fa ne fa parte Qual è l'altro continente che è ancora più accanito? Google, con Google Chrome. Nel 2008 Chrome entra a gamba destra nel mercato. Anche lui, basato sul motore di rendering di Conqueror, prese il mercato rapidissimamente. E su cosa puntò Google? Per rendere il suo browser il meglio del meglio: Top over the top. L'innovazione. Sì, sì, si gioca sempre sul piano dell'innovazione. Cosa rendeva Google Chrome migliore di quello che c'è nel mercato? E rispetto a Internet Explorer tutto. Però rispetto a Firefox, nei primi anni se la combattevano. E infatti, anche Google Chrome era multipiattaforma come Firefox, era stabile come Firefox, aveva tante di quelle cose che aveva Firefox. Però. La tattica di Google fu quella di sparare versioni a un ritmo allucinante. E infatti ad oggi siamo alla versione 101. E anche Firefox giocò su questa roba dell'innovazione. E anche Firefox si rilasciò una marea di versioni. E in tutto ciò Internet Explorer cosa faceva? Quello che è sempre fatto dormiva. E infatti in Dead Explorer non si sapeva adattare ai tempi. E quindi vi posso anticipare che la seconda vittima della guerra del browser fu il vincitore della prima guerra, ovvero in Dead Explorer. Ricordiamoci che in Dead Explorer è stato il browser che ha portato i suoi sviluppatori a mettere il logo enorme nel giardinetto di fronte all'ingresso dei sviluppatori di Netscape e adesso anche loro sono passati a miglior vita. Nessuno impero è immortale. Nel 2015 Internet Explorer tornò sotto mentite spoglie. Microsoft rilasciò Edge. Tuttavia, all'inizio, Edge era una sorta di minestra riscaldata di Internet Explorer. E in fondo gli utenti non erano scemi perché sapevano che Microsoft aveva cambiato il nome e poco più. Quindi a cosa serviva Edge? A un solo scopo. Quello che serviva pure Internet Explorer. A scaricare Firefox o Chrome. Ci siamo dimenticati di Safari? È vero che competeva alla guerra del browser, però competeva alla guerra del browser in un mercato di Fender perché comunque... Era per i Mac. È vero che esistono versioni di Safari, non so se ne esistono tuttora, però in passato io mi ricordo che esistono versioni di Safari per Windows e diciamo che quello è un mondo a parte. Quella del browser si svolse con questi tre attori: Index Explorer, Firefox e Chrome. Però Edge si dovette reinventare. Non poteva andare avanti con il carico di bug di Internet Explorer Microsoft alla fine quello che fece è quello di prendere, anche loro, il motore di rendering di Conqueror modificarlo un pochettino e fare Edge quindi di fatto Chrome, Safari e Edge condividono molto dal punto di vista del core Firefox invece si mantiene indipendente ora il motore di rendering di Firefox che si chiama Gecko o Gecko come vi si voglia Ancora resiste, so che non ho parlato di altri browser comunque importanti, tipo Opera Ora qualcuno potrebbe dire, Qual sarà la prossima vittima? Gli osservatori dicono che se le cose non cambiano, Firefox ci abbandonerà presto se ci sarà una terza guerra del browser vi darò aggiornate e eh, se vi è piaciuto questo video non dimenticate di lasciare un like e scrivete nei commenti quale browser voi utilizzate, fatemi sapere quale preferite e quale vi piaceva in passato. E prima di concludere io ti ricordo di andare a vedere gli altri video della miniserie di internet e anche i video annessi a internet di FK and LV, così voi avete una visione totale di quella che è la storia di internet sia dal punto di vista storico ma anche dal punto di vista implementativo. E ci vediamo al prossimo video, ciao!